Io sono Denis Maggiorotto, ehm, a Bitovistori ho portato un esperimento, un esperimento fatto con Scratch la piattaforma di programmazione quella che ad oggi eh, è la più utilizzata per insegnare la programmazione ai bambini, questo esperimento è stato fatto eh, replicando un gioco del, degli anni 80 The Legend of Zelda del 1986 eh, fatto appunto con la piattaforma Scratch quindi eh, lo abbiamo replicato spero fedelmente eh, e lo abbiamo utilizzato come obiettivo da dare ai ragazzi per imparare la programmazione eh, tramite la, la piattaforma Scratch è molto facile utilizzare dei blocchi, quindi delle primitive eh, diciamo visuali allo scopo di imparare la, la programmazione, quella che è la programmazione ad oggetti fatta per bambini eh, con un'età dai 10 ai 14 anni insomma. Quindi abbiamo portato questo esperimento, eh, l'abbiamo portato qui ad Abito Vistori. Speriamo che da questo esperimento possa nascere un percorso formativo per i ragazzi. Ehm, oltretutto, eh, da questo diciamo, percorso formativo è già stato ricavato il coder dojo, eh, il laboratorio che è stato anche qui eh, fatto ad Abito Vistori. Ehm, vediamo se questo esperimento può avere una sua, eh, un suo futuro, ecco.